nuovo video, oggi siamo qua per fare un altro video tema Zero Waste e riprendiamo la nostra rubrica di Advanced Zero Waste ovvero gli Zero Waste avanzati che ne sanno più del diavolo no, non è vero allora, abbiamo fatto la prima parte di questo video che vi lascio linkato dove vi ho parlato di altre cose eh, di Zero Waste avanzato che potete fare premessa come anche nell'altro video che non è che se fate le cose avanzate o meno avanzate uno migliore dell'altro, assolutamente no, semplicemente ci sono magari persone che hanno già passato il livello, che ne so, beginner, il livello un po' eh, principiante e ha deciso di buttarsi su cose più fiche, <ride> possiamo usare la parola fiche, sì, e, um, quindi oggi vi parlerò di altre cose eh, di Zero Waste un po' più avanzato, tante persone magari sono già là, tante persone magari. Non ci hanno mai pensato una cosa del genere? Va bene così, va bene così. In questo bellissimo mondo di sostenibilità, eh, ogni gesto, pure il più piccolo, pure quello che pensate sia insignificante, vale tantissimo. E su questo canale non giudichiamo nessuno, tranne chi compra fast fashion. La primissima cosa della quale voglio parlare eh, è comprare sfuso, ovviamente so benissimo che non tutti eh, hanno a disposizione dei negozi sfusi e non tutti possono avere accesso a certi alimenti sfusi, però eh, per esempio frutta e, frutta e verdura è molto facile trovarli al mercato, eh, qua da, diciamo che il mercato estivo meraviglioso stupendo ci vado sempre proprio perché durante i mesi estivi è tutto molto bello eh, invece gli altri mesi dell'anno fa troppo freddo quindi quel mercato cioè, funziona a sì Siena no. mentre in Italia io so che mia madre andava tutto l'anno al mercato a comprare il pesce la carne a comprare i formaggi a comprare eh, frutta a comprare verdure eccetera eccetera però comunque anche nei supermercati ovviamente comunque vendono la frutta sfusa la verdura sfusa quindi puntate sempre su quella Um, se vi piace una cosa in particolare che viene in plastica eh, non posso più perché a me per esempio piacciono tantissimo i pomodori ciliegio ciliegio? ciliegia? pomodori in ciliegino? ciligi, come si chiamano? vabbè pomodori piccolini e quelli vengono sempre in plastica eh, io li compro ogni tanto perché mi piacciono troppo soprattutto in estate che è la loro stagione um, però visto che in alcuni negozi li vendono sfusi o comunque al mercato li trovo sfusi ed è una cosa bellissima uh, però uh, puntate sempre sulle cose sfuse per quanto, uh, per quanto possibile mettete le vostre possibilità uh, un'altra cosa di sfuso che ci tengo a fare tipo una piccola sottolineatura uh, è il tè e il caffè allora sul tè uh, non tante persone la trovano che sia una cosa, dice vabbè, le, le bustine sempre buttate nell'umido, no? Perché chi non ha buttato le bustine nell'umido? Tutti, secondo me. Um, io colpevole ovviamente per sempre, perdonatemi. E... Però le bustine del tè, a meno che non sia specificato che le bustine sono compostabili, non biodegradabili, compostabili, non andrebbero nell'umido perché purtroppo con la bustina c'è della plastichina dentro non va bene, non va bene quindi se avete la possibilità avete un negozietto che vendete sfusi puntate su quelli perché i tesfusi sono la cosa più bella del mondo sono buonissimi e sono anche più naturali e niente, io per esempio ormai bevo tessuto da due anni e sono tutti buonissimi, li adoro e ovviamente durano anche tantissimo eh, non c'è spazzatura perché io per principalmente vado con i miei piccoli barattolini e mi mettono il tè dietro i barattolini senza problemi eh, quindi sì, se potete fare questo switch da tè, eh, che ne so, tè biodegradabile a sfuso potrebbe essere un'ottima idea stessa cosa vale per il caffè anche su questo eh, ne ho parlato nell'altro video parlando del fair trade appunto che sarebbe bene fare attenzione appunto ai prodotti fair trade ne per la e alcuni dei prodotti, come tipo il caffè, la cioccolata, eh, ci deve essere un'attenzione un pochino in più. Eh, e solitamente nei negozietti sfusi vendono anche il caffè sfuso e ve lo possono loro macinare, ma secondo me ci sono anche tanti altri posti dove effettivamente vendono solo il caffè e ve lo macinano. A Padova, per esempio, se siete di Padova, esiste la bottega sfusa che vendono tutte le cose sfuse, bellissime. Non so se ci abbia un altro negozio in qualche altra parte dell'Italia, però potete provare a controllare se nella vostra città esiste un posto simile. Un'altra cosa sarebbe che invece di sostituire la cosa e eh, di proprio di eliminarla, cioè vi faccio un esempio molto stupido, che, ma, questo esempio ve cioè, lo faccio così tanto per, ma si può applicare a tantissime altre cose, per esempio, che ne so, la, masch la maschera per i capelli o il balsamo, robe simili, um, provate ad avere dei prodotti che sono più, uh, come si dice, che hanno più più funzionalità per esempio io uso l'olio di cocco per cucinare però lo uso anche per fare le maschere per i capelli o lo uso anche per fare quando faccio lo scrub al caffè ecco per farvi degli esempi oppure il balsamo io non lo uso più non lo, non lo compro più anche quello solido l'ho provato non mi è piaciuto non mi ha fatto impazzire adesso uso semplicemente un prodotto che fa sia da maschera che da che da balsamo diciamo quindi io per i capelli principalmente ora come ora ho due prodotti Tanta gente mi chiedeva di fare la hair routine e io ero tipo, uso letteralmente due prodotti, <ride> che hair routine volete? <ride> Um, oppure anche le maschere per i capelli comunque c'è, cioè, non dico che dovete eliminare le maschere per i capelli ma potete comprare una cosa che può, può servirvi ad altro, ad altro come per esempio l'olio di cocco come dicevo prima uh, quindi questo potrebbe, questo forse è un passo più avanzato perché magari c'è gente che appunto non, non è che tutti possono permettersi di eliminare cose dalla propria vita per un motivo o per l'altro ecco perché lo considero un passo più avanzato un'altra cosa sarebbe anche avvicinarsi al minimalismo, trovo che questo sia un passo molto molto avanzato, perché io per prima mi sono avvicinata al minimalismo, comunque eh, adesso, di recente eh, non dico che prima non mi fosse avvicinata al movimento semplicemente non applicavo proprio tutte le cose, ecco, eh, trovo che sia un passo avanzato proprio perché eh, comunque lo zero waste e il minimalismo io trovo che vadano molto bene pari passo, perché hanno comunque, hanno delle cose, tante cose in comune, eh, magari il minimalismo ha delle cose un po' in più che Zero West non ha come la stessa cosa che Zero West ha delle cose che il minimalismo non affronta perché per esempio ci sono tanti minimalisti che che ne sono, sono vegani o non sono vegetariani ci sono tanti minimalisti che eh, magari eh, sono tanto tanto minimalisti nelle cose che comprano ma poi magari non fanno tanta attenzione alla plastica o non fanno tanta attenzione effettivamente all'ambiente quindi ehm, si combaciano in certe aree ma non in tutte però comunque avvicinarsi al minimalismo potrebbe aiutarvi sia a effettivamente capire cosa avete nella vostra vita cosa possedete, cosa non possedete, cosa di cui avete bisogno, cosa di cui non avete bisogno eh, anche per liberarvi la mente lo spazio attorno a voi e secondo me per me mi ha fatto stra bene avvicinarmi al mio balismo io adesso per esempio faccio molta attenzione anche eh, ai vestiti che possiedo, anzi ho anche preso una decisione di per i prossimi sei mesi di fare un no buy ovvero di non comprare nulla e quando dico nulla significa semplicemente non comprare cose di cui non ho bisogno, come per esempio un nuovo vestito un nuovo paio di shorts anche se posso comprarli usati questo non significa che io ne abbia bisogno quindi anche se per esempio il mio impatto è molto minore rispetto a che andare da H&M, comunque non è tutto che io ne abbia bisogno quindi questa è una cosa sul quale ci sto pensando ci sto lavorando e se ci riuscirò vedrete un video tra sei mesi la prossima cosa sarebbe eh, alterare i vestiti invece di comprarli di nuovi, anche se si tratta di comprarli usati o etici, eccetera, eccetera. Perché comunque tanti vestiti che magari possediamo non ci piacciono più, non perché sono rovinati, o. ma è perché mh, ci siamo stufati magari vederli sempre, perché siamo sempre in questa mentalità che il bello è sempre nuovo, eh, sì, che il nuovo è sempre bello, <ride> bello è sempre nuovo che il nuovo è sempre bello e queste cose qua no? Eh, quindi quello che io mi sento di consigliarvi è di alterare certi vestiti magari quali siete affezionati ma che dite ma questo vestito però a me magari che ne so avete un vestito lungo trasformatelo in un vestito corto avete un vestito trasformatelo in gonna avete un vestito trasformatelo in maglietta eh, avete delle magliette che, che ne sono piacciono più trasformatele in crop top è una cosa che io ho fatto perché tutte le mie magliette adesso sono tagliate <ride> tranne alcune sono tutte tagliate crop top perché comunque io metto i pantaloni sempre a vita alta e avere delle magliette che ti arrivano fino, a, fino al culo non serviva molto perché c'avevi sempre questo di cose dentro i pantaloni quindi li ho tagliati tutti a crop top e sono tutti bellissimi, adoro tutte le mie magliette uh, poi per esempio ho anche modificato dei pantaloni che mi stavano un pochino larghi quindi non mi piacevano più, uh, ho modificato anche dei vestiti che ho comprato usati perché mi piacevano mi servivano, ho detto beh però li prendo anche se mi stanno larghi perché comunque quando una cosa ti sta larga è molto facile rimpicciolirla invece che il contrario um, quindi questo potrebbe essere un'idea per che ne so, rifarvi di guardaroba, mettiamola così ovviamente se potete farlo voi da soli o se avete anche una persona di fiducia che può farlo per voi o se eh, avete effettivamente i soldi per ehm, andare, andare da, una, da una sarta. Prossima cosa sarebbe ehm, per esempio farsi la carta igienica o farsi eh, le, gli astubenti o farsi i dischetti struccanti eccetera eccetera tutte queste cose io non le ho fatte quindi questo è stato un passo avanzato che io non ho fatto perché non sono capace non sono brava con le cose manuali quindi ho deciso semplicemente di comprare questi prodotti però tante volte eh, se avete tipo delle ma, più manualità di me queste cose si possono fare facilmente soprattutto la carta igienica riutilizzabile io vi ho già fatto vedere la mia carta igienica riutilizzabile io l'ho comprata da una piccola azienda Locale eh, mi trovo molto bene e mi piace tantissimo, eh, però, ovviamente i, i dischetti struccanti e eh, i, gli assorbenti li ho comprati. Io uso la coppetta ma ho anche degli assorbenti che sono più che altro salva slip non tanto assorbenti, e, e niente però, se siete capaci di farli da sola, potete farli come anche i fazzolettini riutilizzabili. Cioè, Tutte queste cose si possono fare se avete delle cose vecchie in casa che possono andare bene per, per appunto questa cosa, perché magari ci sono dei materiali che non vanno bene per fare gli assorbenti o non ci sono dei materiali decenti per fare i dischetti struccanti, eh, però magari certe, certi, certe cose che avete in casa potrebbero essere trasformate in, insomma, in qualche straccio, eh, in fazzolettini riutilizzabili, in eh, anche fazzolettini da, da cucina, insomma qualsiasi cosa. Questo per me, anche per me, è un passo molto avanzato, però so che c'è gente che ha più manualità di me, ecco perché ci tengo a, farlo, a metterlo in questa lista. Un'altra cosa sarebbe quella di evitare i cibi... Eh... Prepared, cioè quelli, quelli già fatti quelli già, non dico già pronti però quasi, eh, non parlo di cose tipo la lasagna già fatta di solo riscaldarla, parlo principalmente più che altro dei prodotti eh, vegan per esempio, io quando sono passata a essere vegetariana giustamente eh, e volevo l'hamburger e volevo l'affettato e volevo quello, perché volevo provare queste cose per vedere se erano buone, eh, tutte schifo, a parte certi prodotti che si salvano, altri non sono granché invece poi a un certo punto ho deciso semplicemente di evitarli perché uno, sono sempre imballati in plastica due, costano tanto certi prodotti costano veramente tanto tre, eh, perché posso farli a casa mia tranquillamente, non tutti i prodotti ovviamente posso farli, però per esempio gli hamburger faccio quelli di ceci, faccio quelli di fagioli faccio quelli di lenticchie si fanno veramente un pochissimo tempo e si spende molto molto si spendono molti meno soldi anche non dico meno tempo perché è più facile andare al supermercato e comprarli però si, spende, eh, si spendono meno soldi e avete quasi zero imballaggio. Un'altra cosa, se per esempio comprate cose fast fashion, magari non fatelo, però anche se comprate cose fast fashion eh, nuove o se comprate anche cose fast fashion, non nuove, quindi usate evitate i, quei vestiti ma anche tante cose per la casa che potrebbero essere in trend io vi faccio l'esempio, io avevo una tovaglia con degli ananas sopra perché c'era stato un trend degli ananas, come anche la, il trend dei cactus Ecco, stato, sono stati questi trend che me li ricordo benissimo c'erano ovunque Evitate i trend, perché i trend stancano, uh, a un certo punto li vedrete ovunque, vi stancherete e non vorrete più quelle cose, come è successo a me, c'è cioè, la tovaglia con nana, so, a un certo punto mi hanno fatto venire il vomito e l'ho regalata e um, quindi fate molta attenzione, cercate di comprare cose molto più classiche, cose che sapete che potete farle durare di più, ma anche farvele piacere di più senza stuffarvi, perché è vero che tante cose, tipo quelle cose, tipo molto minimal, tipo le camicetta bianca, la giacchina nera, i pantaloni neri, sono quelle cose di cui non vi stuferete perché sono molto classiche, mentre se comprate una cosa con sopra dei, delle roselline o dei cuoricini, a un certo punto magari dici, oh che palle questa maglietta, oppure... Crescete, dite, oddio, non c'ho più l'età per queste cose, insomma, ci siamo capiti. Quindi evitate assolutamente i trend, perché i trend fatti, soprattutto dalle catene fast fashion, sono appunto dei trend che devono durare due o tre mesi, poi si passa al prossimo trend. La prossima cosa sarebbe eh, sì comprare i vestiti usati che comunque io non lo considero un passo avanzato, cioè sì lo considero un passo avanzato ma diciamo che um, potrebbe essere una tra le prime cose da cambiare se avete la possibilità e quel, proprio quella di evitare le, le catene fast fashion però il passo avanzato che io trovo è quello di non solo limitarsi a comprare i vestiti usati ma di comprare tutto usato eh, finché c'è la possibilità ovviamente perché se vi serve una nuova lavatrice e non la trovate usata cioè non posso dirvi eh, state senza lavatrice finché non ne trovate una usata però eh, l'usato sarebbe bello applicarlo ovunque cioè non lo so, i, i libri eh, oggetti eh, mobili eccetera eccetera so che in Europa specialmente in Italia magari la, la cosa dell'usato non è così trendy, magari adesso un pochino di più proprio perché si parla di più, però qua in Canada è molto molto facile trovare cose usate, cioè qualsiasi cosa di cui io ho bisogno vado sul marketplace di Facebook e vi giuro che è sempre top, eh, l'unica cosa che dico che ho ancora mm, un po' più di dubbi sull'usato sono le, le tecnologie usate, a meno che non me lo venda una persona di cui mi fido veramente 100%, che la conosco e so come tratta le sue cose, sulla tecnologia usata oh, avrei molto da dire, però so che ci sono anche dei negozi che vendono le cose usate, le cose um, che, che rifanno loro, che come si chiamano refurbished, che non so come si dica in italiano, refurbished, che insomma loro rimettono sul mercato anche se è stato usato e lo vendono a meno, ci siamo capiti, no? Um, quindi sì, se ci sono dei negozi simili già mi fiderei un pochino di più perché quei negozi a volte ti danno anche una garanzia, mentre se lo compri da una persona che, boh, non sai cosa ha fatto con, co con quel tablet o con quel cellulare, sei tipo... Mm Oggi la mia fotocamera non mi ama, si sta surriscaldando un casino, quindi direi di finire il video qua, perché comunque credo sia venuto fuori comunque un video molto lungo. Uh, quindi, concludo questo video, spero che questo video vi sia piaciuto, arriverò a una terza parte perché me la mia lista è ancora, uh, non dico lunga, però ne mancano ancora un po' di cose, che magari col tempo aggiungerò altre. Uh, quindi spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere uh, quanto siete avanti voi, e io vi saluto dal mio Shark Bass dovrei farlo diventare ospite d'onore nei miei video perché è tutto molto bello e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!